Hai detto che sei tornato dal tornato dall'Erasmus in autostop e che lì i camionisti erano quelli che ti davano il passaggio più volentieri rispetto ad altri. E hai detto che loro ti hanno ispirato a questa inchiesta, cioè è venuta così spontanea parlando con loro, conoscendoli, rendendoti conto anche dal punto di vista personale come sono. Ecco, Puoi raccontarci meglio questo aspetto? Um, sì, diciamo che... Quando uno deve decidere che storia raccontare, eh, deve cercare sempre, oltre all'interesse all sociale, quindi all'utilità sociale della sua inchiesta, anche alle immagini e a un po' dei mondi nascosti, non eh, con, già conosciuti. E secondo me il, i camionisti interpretano questa idea pienamente. Quindi, un mondo che da fuori sembra totalmente chiuso ma quando uno conosce e riesce a permeare eh, da fuori verso dentro scopre un mondo tutto, tutto davvero fatto di relazioni fatto di fatica purtroppo fatto di sfruttamento di, di dolore e però mi interessava molto mi affascinava anche questa idea dell'on the road del viaggiare nelle cabine dei camionisti e quindi da qui ho unito un po' l'inchiesta al, al reportage, alle immagini, al documentario e ne è venuto fuori questo.